Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti e benvenuti al corso di tecniche di programmazione per l'edizione dell'anno 2018-2019, io sono Fulvio Corno, sono il docente del corso, volevo presentarvi in questo breve video le istruzioni per poter configurare e installare il software utilizzato durante il corso, così diciamo così per le prime lezioni sarete già pronti, avrete già potuto utilizzare installare ciò che vi serve e potremo essere più facilmente operativi all'interno dei, dei laboratori eh, tutte le informazioni che vi sto fornendo adesso saranno eh, pubblicate sul sito del corso dove troverete i link e le informazioni di dettaglio però eh, facciamo insieme questo percorso proviamo a svolgere insieme questo percorso di installazione delle varie componenti eh, io ho preparato una, una, una breve guida che cerca di eh, Diciamo così, segnalare i vari passaggi necessari. È necessario installare eh, diversi tipi di software per poter eh, diciamo così, implementare i programmi eh, di cui avremo bisogno durante il corso. Eh, questa, questa guida è, diciamo così, è composta di una serie di passaggi che eh, ci richiede, io parto da zero, cioè supponendo che sul vostro computer non sia installato nulla vi farò vedere la procedura adatta a un computer di tipo Windows eh, ma in realtà gli stessi passi eh, praticamente identici si potranno svolgere su un computer di tipo Mac eh, ovviamente selezionando le versioni opportune del software il software è tutto gratuito, buona parte è software open source e quindi non dovrebbero esserci problemi ad adattarlo ai vari tipi di sistemi eh, operativi eh, allora, noi eh, lavoreremo eh, in Java e quindi eh, il, eh, il, il, il pacchetto principale è un ambiente di sviluppo Java no, eh, che dovremo utilizzare. Quindi la prima cosa eh, da fare per voi sarà eh, dover installare eh, il JDK, quindi l'ambiente di sviluppo Java, scaricandolo direttamente eh, dal sito eh, della Oracle. qui c'è il link che ti porta alla pagina del, di download, ecco qui c'è una prima attenzione da fare eh, Java ci propone come, primo, eh, come prima scelta la versione 11 eh, non utilizziamola, non usiamo la versione 11 perché al momento non è ancora totalmente compatibile né con Eclipse né con gli altri software che useremo per l'interfaccia grafica come JavaFX è ancora una versione che nonostante sia definita come eh, stabile in realtà ha ancora qualche problema di utilizzo Quindi, eh, almeno per quest'anno 2019, poi nel futuro si vedrà, eh, eh, ci limitiamo eh, alla versione java 8 che è indicata qua sotto, quindi java se 8, il numero di release 201 202 cambia abbastanza poco tra le due e eh, quindi non facciamoci attirare dal primo link, andiamo al secondo link java se 2000 eh, versione 8 e scegliamo di scaricare il JDK, JDK è il Development Kit per Java, non è solamente l'ambiente di esecuzione JR, ma l'ambiente di sviluppo JDK. E quindi andiamo su Download, che ci porta alla pagina di scaricamento di, tutti, eh, di tutte le versioni di questo kit eh, Java 8. Ricordo, lo ricordo ancora una volta: versione 8 e non versione 11. Eh, chiaramente nel caso di windows si sceglierà il pacchetto windows, prima di poter cliccare sul nome bisogna però accettare la licenza cliccando sul bottone e poi a questo punto può partire lo scaricamento. Io i file li ho già scaricati prima per, per eh, risparmiare tempo e quindi eh, li vado a pescare già scaricati quindi abbiamo scaricato questo pacchetto e eh, lo dobbiamo semplicemente installare, quindi abbiamo un file di questo genere eh, che io avevo scaricato preventivamente qui e proviamo a installarlo insieme. Si chiama JDK8 con un numero di versione che al momento è più recente, è 202, eh, e eh, lo si installa semplicemente eh, all'interno del proprio sistema operativo. Questo installer chiaramente richiede un certo tempo, una certa serie di passaggi, ma non fa praticamente nessuna domanda particolare va avanti lo lasciamo lavorare eh, normalmente questo ci permette di avere l'ambiente di sviluppo Java installato per chi di voi avesse già un ambiente di sviluppo Java versione 8 o in alcuni casi anche versione 9 già installato dai corsi precedenti va benissimo così e non è necessario installare nulla di diverso eh, qui continuiamo a rispondere di sì alle varie domande ma non c'è nulla di particolare da fare eh, quindi dicevo lo installiamo a meno che sul vostro computer non ci sia già java 8 o java 9, java 9 in realtà era scaricabile lo scorso anno poi è stato deprecato e quindi non è più scaricabile quest'anno non java 10 né java 11 perché eh, non sono ancora ricevamo, totalmente compatibili con le altre applicazioni che useremo all'interno di eclipse mentre questo sta scaricando eh, noi possiamo cominciare a pensare eh, al passaggio successivo eh, il passaggio successivo è quello di installare l'ambiente di sviluppo Eclipse che già avete visto nei corsi precedenti e che utilizzeremo anche all'interno di questo corso e chiudiamo l'installazione perché abbiamo finito ed Eclipse lo andiamo a pescare chiaramente dal suo sito di scaricamento eclipseorg eclipse.org/downloads, dove ci dà tutti i possibili scaricamenti e è fortemente consigliato di scaricare eh, il cosiddetto installer. No? Questa link scarica, in realtà non ci fa scaricare direttamente il eh, pacchetto Eclipse, ma un, un file, un programmino di installazione, questo è Eclipse, Insta, Eclipse Installer. Eh? Allora noi possiamo eh, scaricare questo installer, adesso come vi dicevo io l'ho già scaricato, ma basterebbe cliccare qua sopra, vedete che vi scarica il file Eclipse Installer, eh, questo Eclipse Installer ci chiede, quando lo eseguiamo, ci chiede eh, quale versione di, di Java vogliamo, di, di Eclipse pardon, vogliamo installare. Adesso io l'ho eh, attivato questo file appena scaricato, eh, sperando che parta rapidamente e ci chiederà essenzialmente eh, quale versione di Java installarlo e in quale cartella installarla nel frattempo chiudo qualche finestra aspettando che questo installer possa partire partendo due o tre ovviamente come sempre a volte è un po come con gli autobus quando li aspetti non arrivano e quando arrivano arrivano tutti insieme eh, quindi a parte appunto il ritardo che, che ci abbiamo messo questo è il programma di installazione di eclipse eh, dove ci sono le varie incarnazioni dell'ambiente eclipse che è poi molto versatile noi sceglieremo la prima eclipse id development environment far, per sviluppatori java quindi la prima voce è quella che ci interessa eh, ci chiede scusate che stanno partendo gli altri cloni dell'installer e eh, li cancello per non fare confusione ok qui ci chiede eh, essenzialmente questo eh, dove lo vogliamo installare, in quale cartella lo vogliamo installare voi potete scegliere una qualunque cartella al all'interno eh, del vostro computer eh, e quindi in questo caso io ho scelto questa in cui salvare eh, Eclipse e cliccare sul bottone di installazione quindi a questo punto l'installer sta eh, installando la versione di Eclipse che ci servirà eh, per lavorare nel corso in questo caso si sta caricando la versione di dicembre 2018, vanno bene anche versioni leggermente precedenti, c'è anche già adesso una versione di marzo 2019, eh, grosso modo per, per le esigenze che abbiamo in questo corso eh, sono abbastanza eh, indifferenti, è abbastanza indifferente eh, la versione che intendiamo utilizzare. Quindi questa installazione l'installazione del, del pacchetto Eclipse, eh, diciamo così, nel suo complesso, eh, richiede un attimo di tempo ovviamente. Eh, e, e poi si passerà alla fase successiva che è quella di avviare Eclipse creando un nuovo workspace di lavoro essenzialmente eh, quindi quando eh, l'installazione sarà terminata potremo avviare Eclipse e cominciare a lavorare eh, questa è la versione di base di Eclipse eh, in cui poi si consiglia di, di installare eh, sempre gli, installare sempre gli aggiornamenti che Eclipse propone quindi richiamando eh, periodicamente la funzione di, di, di ricerca aggiornamenti eh, ma per noi non sarà la fine, no? non sarà l'ultimo passo perché all'interno di Eclipse dobbiamo installare ancora un paio di plugin che ci serviranno per sviluppare le interfacce grafiche. No? All'interno del corso useremo JavaFX come ambi ambiente per lo sviluppo di interfacce grafiche e questo ha bisogno eh, di un paio di software aggiuntivi che si integrano chiaramente con l'ambiente Eclipse. Allora questi li possiamo vedere quando... Eh, ovviamente, lui avrà finito di scaricare e installare i vari pacchetti eh, potremo diciamo, avviare eh, Eclipse e vedere come si installano le, le parti eh, necessarie. Come ho detto, qua siamo in attesa che eh, l'installazione vada a termine, ci vuole come sempre un po' di pazienza. Per fortuna lo dobbiamo fare una volta sola eh, all'inizio del corso e poi. Eh, Ecco, qui come ultimo passaggio dobbiamo accettare la licenza che ci viene proposta, licenza d'uso, e a questo punto dovremmo essere abbastanza a buon punto. Allora, a, a, a valle di questa installazione dovremmo avere sul desktop una nuova eh, icona che ci permette da qualche parte di lanciare Eclipse, eccola qua, Eclipse Java 2018. Eh, ma soprattutto avremo un bottone di lancio che dall'installer da potremo avviare direttamente eh, appunto Eclipse al primo avvio ci chiede eh, come sempre di scegliere una cartella all'interno della quale memorizzare i nostri progetti allora io quello che vi suggerisco visto che iniziamo un nuovo corso è di creare eh, una nuova cartella dedicata al, a, ad esempio tdp 2019, così abbiamo all'interno di questo spazio eh, tutti i progetti che sviluppiamo in quest'anno. E questo ci fa partire eh, l'ambiente diciamo, ben noto di Eclipse, la prima volta è, è sempre lento, la prima volta un pochino di più perché ovviamente deve crearsi un workbench dal nulla. E, ehm, e dopodiché come dicevo dovremo passare all'installazione dei vari plugin, ecco questo nostro ambiente Eclipse che possiamo a questo punto in, anche ingrandire e passiamo direttamente al Workbench se vogliamo togliere la pagina di benvenuto ricordiamoci di togliere questa casella di spunta e passiamo al Workbench che è l'ambiente di lavoro qui potremo già cominciare a lavorare a creare dei progetti eh, ma noi abbiamo bisogno di un passaggio in più installare un plugin all'interno di Eclipse che si chiama EFX Eclipse come indicato qua. Questo è un plugin interno lo si scarica dal marketplace di Eclipse quindi si va nel menu aiuto help Eclipse marketplace questo ci apre una finestra di ricerca all'interno del marketplace nella quale si possono ricercare vari tipi di pacchetti, estensioni di vario tipo, alcuni gratuiti, altri a pagamento, eccetera. Noi possiamo scrivere java fx in questa casella di ricerca, java con un invio, battendo invio, lui ci trova eh, questo pacchetto e fx clips, versione attuale, è quella 3.4.1. Bisogna installare questo pacchetto fx clips, quindi clicchiamo su install e aspettiamo che Eclipse ovviamente scarichi questo plugin e lo installi. Ci vuole un po' di tempo. E questo ci servirà, eh, di fatto ci accorgeremo che questo plugin ci serve per... Ehm, avere delle voci di menu in più che sono proprio dedicate allo sviluppo di applicazioni JavaFX, quindi il fatto ci semplifica ci accelera un pochino lo sviluppo di applicazioni tipo JavaFX, quindi noi creeremo dei progetti JavaFX e non semplicemente dei progetti Java, come in tutte le installazioni di Eclipse, ogni tanto ci chiede sempre di accettare la licenza o accettare qualche chiave eh, di registri in più, eh, però noi lo, lo accettiamo volentieri eh, perché fa parte ovviamente dell'installazione del pacchetto in questo caso sta, in, sta ancora installando. Vediamo qua sotto che sta in basso a destra. No? Lo stato eh, dice che l'installazione è ancora in corso eh, alla fine dell'installazione. Eclipse, come sempre, ci chiederà di essere riavviato e quindi lo riavvieremo. E a quel punto sarà già in, eh, verrà riavviato con il, con il plugin EFX Eclipse già installato. E vedremo subito come fare a verificare che ci sia e che sia, eh, sia correttamente installato. Allora, aspettiamo anche qua che termini la, la procedura di installazione per poi passare ai passaggi successivi Come sempre bisogna avere una buona dose di pazienza in queste fasi iniziali per questo ho anche pensato di, di raccontarlo in un video a parte così non dobbiamo perdere la prima ora di lezione o la prima ora di laboratorio a dover aspettare lo scaricamento via wifi del Politecnico chissà quanto è lento se lo fate tutti insieme eh, oppure il riavvio delle varie applicazioni, programmi, eccetera, da parte eh, di tutti in laboratorio. Eh, questo ci servirà anche perché così in, eh, durante le lezioni potete avere tutto il software necessario per poter sia seguire le lezioni che anche fare insieme a me gli esercizi che faremo eh, durante il corso. Eh, qui sto aspettando ovviamente che superi il 49%, okay. aspettiamo il momento giusto eh, tanto sulla nostra tabella di marcia noi siamo arrivati a questo punto stiamo installando il plugin FX e e eh, ci apprestiamo poi a installare ancora eh, un altro programma che si chiama simbuilder che verrà subito dopo che sarà utilizzato proprio per disegnare le interfacce grafiche mm? però per far questo dobbiamo prima avere il plugin perché i due, le due applicazioni simbuilder e un'applicazione esterna ma si collega ad Eclipse attraverso quel plugin qui siamo sempre al 49% sto guardando se per caso non ci fosse una finestra in cui lui mi chiede accetta la licenza o altro ma direi di no cioè, semplicemente sta lavorando ecco qua siamo passati al 53% e così via eh, voi avete la possibilità ovviamente nel video di mandarlo avanti veloce su queste parti, però purtroppo nell'installazione vera e propria eh, ci vogliono i suoi tempi eccoci qua, ci siamo quasi al riavvio di Eclipse okay. Riaviamo Eclipse, nulla di particolare e eh, sembra non essere cambiato nulla ma adesso vi farò subito vedere un dettaglio eh, in cui si vede se il plugin è stato installato correttamente e quindi quale funzionalità in più eh, ci ha fornito Adesso, qui, ricarica il Workbench, mi darà di nuovo lo spazio di lavoro vuoto. La prima verifica da fare è provare a creare un nuovo progetto e vedremo che, quindi, eh, password Workbench, eccoci all'interno del menu File, nuovo, eh, oltre al solito progetto Java, eccetera, eccetera, se andiamo sulla voce ALTRO. Eh, quindi ci porta a tutte le tipologie di progetti che si possono creare vedete che è comparsa una voce JavaFX che prima non c'era non l'abbiamo guardato ma vi potete fidare non l'avete mai vista all'interno di questa voce JavaFX eh, abbiamo la possibilità di creare un nuovo progetto JavaFX appunto. E, andando avanti ci chiederà ovviamente i dettagli su come creare questo progetto ad esempio un progetto di prova e ci chiederà poi un altro paio di dettagli, ecco una cosa che vi dico fin da subito fate sempre molta attenzione a cliccare sul bottone finish quando in realtà c'è un passo successivo molto spesso bisogna andare avanti passo passo per fornire le informazioni che servono se cliccate finish troppo presto lui magari prende informazioni che non sono tutte quelle che vi servono ad esempio io qua scelgo fxml come linguaggio per descrizione dell'interfaccia grafica, e va, va scelto esplicitamente andando avanti passo passo. Se non lo fate non lo, se non lo seleziona e poi <ride> avete un, pro un progetto eh, incompleto o perlomeno non facilmente eh, diciamo così, eh, modificabile in modo grafico attraverso il Sim Builder. Quindi avendo fatto questo crea un nuovo progetto Java vuoto, anzi un progetto JavaFX che contiene alcuni file di prova sì. lo potete vedere anche per il fatto che l'icona del progetto contiene queste due ondine adesso non si vedono molto a questa risoluzione eh, ma lo vedete più facilmente sul vostro computer due ondine a fianco della, della cartella e il fatto che all'interno del programma ci sono dei file oltre, un, oltre ad un main ci sono dei file aggiuntivi che ovviamente impareremo a utilizzare allora questo per quanto riguarda la configurazione di Eclipse poi come vi dicevo dobbiamo eh, installare il programma che useremo per disegnare interfacce grafiche. si chiama SimBuilder, si scarica da questo sito di questa azienda che si chiama Gluon eh, gluonhq.com che è di fatto come è un'interfaccia grafica per poter creare, eh, creare l'interfaccia dei nostri programmi quindi un tool molto comodo, drag and drop per, per poter comporre l'interfaccia Anche qui facciamo attenzione alla eh, versione che scarichiamo dobbiamo scaricare non la versione per java 10 ma ovviamente la versione per java 8 eh, la versione più recente al momento di oggi è l'8.5.0 e scarichiamo l'installer eh, per windows ad esempio quindi questa versione eh, qui ci dice altre cose ma nel frattempo lo scaricamento eh, dovrebbe partire come sempre io anche questo file l'ho già scaricato quindi me lo trovo qua simbuilder e semplicemente basta eseguire il programma di installazione e eh, scusate lo interrompo per evidenziare un fatto eh, quando io lo installo lui lo posiziona in una certa cartella teniamo presente questa cartella magari eh, ce la scriviamo da qualche parte in un blocco note eh, così lui deve stare in una cartella all'interno Della mia area utente ecco, te, te, Prendete nota di questa cartella Perché vi servirà tra un attimo Fate attenzione che questa cartella all'interno di AppData è una cartella nascosta in Windows Perché Windows la nasconde per, problemi, per ragioni sue E quindi se non Teniamo conto adesso diventa poi difficile da ritrovare Non impossibile ma difficile da ritrovare Ok, quindi ci siamo salvati La cartella in cui lo SimBuilder si sta installando Ok una volta che si è installato chiaramente lui comparirà tra i programmi installati in Windows lo troviamo qua sopra oltre ovviamente le clips che abbiamo già installato in questo caso sta partendo e ci dà un'interfaccia come vedete per creare nuove applicazioni ad esempio qua ci sono già delle, delle, delle schermate di esempio, che non abbiamo bisogno di registrarci ovviamente delle schermate di esempio che ci fanno vedere come comporre eh, le interfacce utente non ci serve ancora imparare a utilizzarlo però sappiamo che c'è installato correttamente Adesso dobbiamo ancora fare un passaggio, cioè di co collegare SimBuilder eh, ad Eclipse. Abbiamo installato SimBuilder, eh, adesso dobbiamo dire Eclipse dove è stato installato. Allora, torniamo su Eclipse, andiamo nelle preferenze di Eclipse, quindi Windows Preferenze, qui è comparsa una voce JavaFX, eh? Questa voce JavaFX eh, ha un'opzione unica che ci dice, ci chiede dove si trova l'eseguibile di SimBuilder. Allora andiamo a cercarlo, e per cercarlo ovviamente noi ci eravamo salvati questa cartella, ovviamente sarà lì dentro. Quindi se io cerco in questa cartella, che è quella che abbiamo salvato un attimo fa, mi ritrovo qua dentro uno simbuilder.exe. E quindi dico. Lì, quindi in questo caso sto dicendo ad Eclipse dove trovare l'applicazione Sim Builder. Attenzione, indicate l'eseguibile che è stato installato in questa cartella e non l'installer che abbiamo scaricato, anche se il nome è molto simile, questo qua è il programma di installazione. No? Io ho visto fare purtroppo troppe volte, indicare questo, quindi ogni volta che poi cerchiamo di aprire. Eh, un file fxml un file con interfaccia grafica in realtà viene reinstallato da zero ogni volta shimbuilder che è una schifezza eh, quindi indichiamo questo file, come dicevo eh, se siamo presi nota durante l'installazione è un'operazione un di, un, di un attimo eh, la cartella ce l'abbiamo e il nome è shimbuilder.exe, basta semplicemente cercarlo che è l'unico file eseguibile in tutta questa cartella ok, applichiamo questo e siamo a posto a questo punto, cosa succede? Che all'interno del nostro programma è comparsa una voce per quanto riguarda questo file FXML, che poi nella prossima lezione impareremo a conoscere Apri con SimBuilder Una voce, con apro con il tasto destro nel menu contestuale, se clicco su Apri con SimBuilder viene lanciato SimBuilder direttamente sul file che, fa... che è nel progetto Eclipse Quindi abbiamo in qualche modo collegato eh, Eclipse con questo programma esterno che ci permette di diciamo così fare l'editing grafico che però invece ehm, Eclipse nativamente non possiede infatti Eclipse nativamente questo file lo vedrebbe eh, in questo modo come un file XML di testo se noi lo vogliamo editare in modo grafico lo editiamo sempre attraverso questo scene builder e qui abbiamo di fatto installato tutto ciò che ci serve già per eh, mi verrebbe da dire la, quasi la prima metà del corso il primo 30, 40% del corso in cui faremo applicazioni java grafiche eh, usando Eclipse per la parte successiva però eh, impareremo anche a utilizzare un database e quindi dovremo installare anche eh, ciò che ci serve per poter lavorare con i database anche qua useremo un prodotto che è MySQL oppure MariaDB che è il clone open source di MySQL e, eh, e dovremo anche qua installarlo, installare un paio di un paio di, eh, di programmi eh, per poterlo utilizzare eh, può darsi che alcuni di questi programmi voi li abbiate già installati ad esempio dal corso di base di dati in cui avete fatto qualche esercitazione allora eh, io qui ho indicato tre opzioni di cui adesso ne facciamo insieme la prima eh, installiamo Maria, MariaDB scusate sempre, clicco sempre dove non devo MariaDB oppure potrete installare il server MySQL direttamente dal sito però a questo punto tanto vale usare MariaDB che è più semplice oppure il pacchetto XAMP che so che utilizzerete anche nel corso parallelo tenuto dal professor Lioi di progettazione di, di, di, di, di, di, di, di, di, di servizi di rete e di applicazioni web e quindi nel caso in cui l'abbiate già installato potete usare tranquillamente il database che è già compreso dentro Xamp. ma noi vediamo il primo passo cioè questo database MariaDB che è semplicemente il server di database dobbiamo scaricarlo quindi anche qua c'è una voce download eh, e andiamo sul link download che ci fa scaricare ovviamente tra le varie versioni in questo caso eh, la versione stabile più recente in questo caso 10.3.13 è la versione stabile più recente eh, qui al secondo chiaramente del sistema operativo eh, su cui siete, su cui state lavorando, dovrete installare una versione diversa, vedete che qui c'è un lungo elenco di cose da scaricare, ma se voi filtrate, ad esempio per sistema operativo, eh, vedete eh, che se la lista si restringe solamente ai file che no, vi servono, e in particolare noi dobbiamo andare a cercare i file che sono MSI package, MSI package per 32 bit oppure molto probabilmente quello per 64 bit per le versioni recenti di Windows. E scarichiamo questo msi è, significa microsoft installer quindi di fatto è il programma di installazione ha un'estensione strana.msi .msi anziché .exe ma è il programma di installazione quindi a questo punto cliccando su questo lui ti dice dona i soldi eccetera se vuoi ma essendo una cosa open source è opzionale e voi eh, potete cominciare a scaricare questo allora come sempre io l'ho già scaricato in precedenza e mi sono trovato l'installer qui MariaDB installer questo, Win64, e quindi lanciamo l'installer che eh, ha una semplice procedura in cui ovviamente viene richiesta la licenza d'uso, che cosa installare. Mm? Eh, io l'unica cosa che vi consiglio è di non installare questo programma IDSQL, noi lo useremo, eh, ma ne useremo una versione più recente, perché la versione che viene inserita qua è un pochino vecchiotta quindi io toglio, tolgo diciamo, l'idsql uh, dall'installazione di MariaDB e lo installiamo a parte subito dopo cioè lo scarichiamo direttamente nelle versioni più recenti e, e tutto il resto uh, va bene, no? lasciamo uh, la possibilità di installarlo quindi andiamo avanti fondamentale dobbiamo inserire una password per l'utente principale del database se ci dimentichiamo questa password non riusciremo a utilizzare il database quindi dovete scegliere una password che è la password che useremo per amministrare il database è la cosiddetta password per un utente che si chiama root che è l'utente principale dell'intero database e quindi sceglietevi una password io ne scelgo una questa cosa di, di dimostrazione chiamo root anche la password dell'utente quindi un utente che si chiama root con la password root che è una cosa allucinante dal punto di vista della sicurezza, non fatela mai mettete una password più furba ma visto che lo devo dire in video a tutto il mondo sicuramente non vi dico qual è la password più furba che metto io scelta la password ricordatevi scegliete una password e non dimenticatela perché altrimenti dovete disinstallare e cancellare tutto no? e ripartire da capo poi questo vi chiede di installare all'interno della vostra macchina un servizio di sistema, quindi il fatto che il database si installi e si avvia automaticamente all'avvio della macchina, questo dobbiamo dire di sì, installarlo, eh, aprire le porte di rete dal firewall in modo che si possa con, ehm, comunicare con le applicazioni, eh, questa parte è opzionale, un invio di dati anonimi ma non ci interessa e fatte queste scelte si può partire con l'installazione vera e propria a questo punto MariaDB si installa e come tutti i database che si rispettino appena eh, ha, ha finito di installarsi non c'è niente da vedere non, non si può vedere nulla perché un database è semplicemente un server e non fornisce nessuna interfaccia utente eh, se non un'interfaccia utente a linea di comando che è eh, abbastanza scomoda da usare allora per avere un'interfaccia utente più facile da usare noi invece come dicevamo prima usiamo un front-end, un'interfaccia di gestione che potrebbe essere eh, quella che consiglio io è IDSQL, eh, altrimenti c'è una versione molto più, molto più complessa, anche completa, anche fatta bene, detto MySQL Workbench che si scarica dal sito di MySQL, eh, che però trovo un pochino più pesante e un pochino più lenta. Oppure per chi ha installato XAMP in precedenza eh, può, eh, può usare phpMyAdmin che è già compreso dentro il pacchetto XAMP. Ma invece volendo lavorare direttamente possiamo andare su questo IDSQL il nome è un po' strano ma l'interfaccia secondo me è molto eh, snella e utile per ambiente Windows per quanto riguarda eh, invece chi ha il Mac c'è sul sito il suggerimento di eh, un, altro, eh, un altro prodotto da installare questo purtroppo è l'unico, di tutta la chiacchierata di oggi, questo è l'unico componente che esiste solamente per Windows e non c'è eh, per il Mac, però SQL Pro è il nome dell'altro programmino che che invece installerete se, se utilizzate un Mac, a meno che non volete usare PHP My Admin. Le opzioni sono sempre molte ma alla fine diciamo così, eh, le operazioni che facciamo sono le stesse. Allora dicevo, eh, scarichiamo eh, IDSQL, anche qui ha un installer eh, che mi dice scusate qui ho un add block che non, non viene gradito e quindi ok vabbè. Chiedo scusa, Basta fare così. e scarichiamo il setup. Quindi, anche qui c'è un file setup da installare. Come sempre, io l'avevo già scaricato con calma proprio per evitare anche problemi dell'ultimo momento. IDSQL 10.1 eccetera. Eccetera. Lanciamo il setup. Questo è un programmino molto semplice, semplice da installare. Direi non ha particolari requisiti. È un programmino open source. Si installa e si associa con i file SQL, in modo che così in automatico voi possiate, cliccando su un file SQL, editarlo con questo eh, programma. E la cui interfaccia è fatta in questo modo: adesso sta partendo, ha un'interfaccia di avvio che chiama, si chiama Session Manager, in cui possiamo creare un nuovo collegamento a un database, diciamo io mi voglio collegare a un database tipo MariaDB sulla indirizzo locale 127.0001 oppure localhost, la stessa cosa, con utente root e password, quello che ho messo prima e attraverso questo mi posso collegare eh, al database e questa finestra, quindi dopo aver aperto la connessione eh, mi fa vedere quali sono i database presenti all'interno di, di questo computer, che sono stati strati su questo computer al momento non ce n'è ancora nessuno, ci sono solamente quelli di default predefiniti ma poi cominceremo a lavorarci questo l'ho aperto semplicemente per verificare che la connessione andasse a buon fine quindi in questo caso abbiamo l'interfaccia idsql che sta parlando col database e quindi qui potremo volendo creare se vogliamo creare un nuovo database se vogliamo creare una nuova tabella all'interno del database esistente lo possiamo fare no? eh, usando anziché eh, dover diciamo, inserire a mano i comandi SQL possiamo usare questa interfaccia grafica più comoda perché ci permette di arrivare al punto senza dover impazzire dietro la sintassi delle SQL mm. ok, questo direi che ehm, è tutto eh, nel senso che sono i componenti principali che dobbiamo installare più avanti no, dovremo ancora quando eh, useremo i database non tanto dall'interfaccia interattiva ma dai nostri programmi eh, installare una libreria per Java che si chiama tecnicamente driver JDBC, non vi racconto oggi che cosa significa questa sigla ma è un prodotto che si chiama connector barra j che si scarica da questo sito eh, di mysql dev.mysql.com quindi in questo caso servirà più avanti questo connector j che è una libreria java semplicemente per potersi collegare eh, a, ai database eh, sql in, in particolare mysql in questo caso basterà andare a scegliere la versione platform independent di questo driver che ci dà un file zip eh, questo file zip che io come sempre avevo già scaricato si chiama mysql connector java col numero di versione e se apro questo file dentro ha varie informazioni librerie, sorgente eccetera ma all'interno di questo c'è un file che ci interessa in particolare che si chiama mysql connector java.java Ecco, questo file .jar è la libreria eh, cosiddetta driver JDBC per MySQL che utilizzeremo, che dovremo utilizzare e copiare all'interno dei, eh, all dei nostri progetti di Eclipse. Quindi la cosa più semplice da fare è magari copiarci questo file al di fuori del file zip in modo da poterlo avere pronto per quando ci serviranno i progetti. Quindi qui non c'è nulla da installare, abbiamo solamente un file che dobbiamo scaricare e tenerlo pronto perché ci servirà, lo dovremo inserire più avanti nel corso all'interno dei progetti. Questo, diciamo così, conclude la lunga procedura di installazione del, del, del software che sono necessari eh, per il corso. Quindi eh, spero che tutto possa andare bene sulle vostre macchine che non troviate grossi intoppi. Le, come dicevo, le istruzioni con il link sono disponibili sulla pagina del corso, eh, vi, vi sto per inviare tra l'altro anche una mail con tutti i dettagli relativi, ma comunque trovate il link alla pagina del corso nei commenti eh, de, del video su YouTube eh, e, e, e quindi da lì potete già iniziare questa parte. Eh, per il resto ovviamente per la parte di contenuto vero e proprio ci possiamo vedere in aula a partire da lunedì 4 marzo. Grazie per la pazienza e l'attenzione in questo lungo tutorial e a presto. Ciao!